Provaci ancora Prof 7, quinta puntata, Camilla e Renzo si avvicinano Anticipazioni Provaci ancora Prof 7, trama della quinta puntata Andrà in onda giovedì prossimo, 5 ottobre, alla 21.25 la quinta puntata di Provaci ancora Prof 7. Veronica Pivetti Enzo De Caro e Paolo Conticini torneranno a colorare di giallo ed ironia il primo time di Rai 1. Giro di boa per la natissima fiction della prima rete. Camilla Baudino dovrà fare i conti con una vita sentimentale tormentata e ancora troppo legata al passato. Nella prossima puntata di Provaci Ancora Prof 7, i rapporti tra Renzo e la docente si stringeranno ancora di più. La morte di Carmen infatti getterà il personaggio interpretato da Renzo De Caro nello sconforto più totale. Al dolore per la perdita della madre di suo figlio, si uniranno le difficoltà dovute alla gestione della vita quotidiana di un bimbo piccolo. Renzo sarà a pezzi nella quinta puntata di Provaci Ancora Prof. 7, il suo unico punto fermo sarà proprio l'ex moglie. Camilla Baudino infatti sarà molto vicina all'ex marito e cercherà di sostenerlo, aiutandolo nelle faccende quotidiane e nella gestione del piccolo Leonardo. L'avvicinamento tra la Baudino e Renzo non piacerà ovviamente a Gaetano Berardi. A distrarre il commissario dalle sue vicende sentimentali sarà però proprio il lavoro. Provaci ancora Prof 7, anticipazioni 5 ottobre, Gaetano geloso di Camilla?. Le anticipazioni di Provaci ancora Prof 7 svelano che lavvicinamento tra Camilla e Renzo farà scattare un pizzico di gelosia in Gaetano. Renzo disperato nella quarta puntata di Provaci Ancora Prof 7 troverà la pace? Il commissario, consapevole che l'ex marito della prof ha sempre tentato di riconquistarla, perderà la sua serenità nella quinta puntata del 5 ottobre di Provaci Ancora Prof 7? Berardi sarà chiamato ad indagare anche sull'assurda morte di un sedicenne, Cesare Fusco. Il lavoro del commissario porterà a scoprire che la vittima in realtà è un noto sensitivo del quartiere. Forse dietro allomicidio si nasconde proprio la dote delladolescente. Sarà il fiuto di Camilla Baudino a portare il compagno verso la strada giusta, arrivando al colpevole del misterioso omicidio. Nella prossima puntata di Provaci ancora Prof. 7, a complicare la vita della Baudino ci sarà anche la figlia Livietta. Nelle prime puntate della settima stagione della fiction, la giovane aveva scoperto di essere stata tradita dal marito londinese George con la sua insegnante di yoga. Livia era così tornata in Italia a casa della madre, che aveva appena iniziato a convivere con Gaetano Berardi. I colpi si scena non mancheranno nella quinta puntata di Provaci ancora Prof. 7. L'appuntamento perciò, con i gialli e i drammi d'amore che ruotano intorno al personaggio di Camilla Baudino, è per giovedì 5 ottobre alle 21.25 su Rai 1.